Oggi vedremo eh, il meccanismo della condivisione così come è stato inaugurato nel 2020. Io sono nel mio account privato, adesso selezionerò un file che voglio condividere. Nel momento in cui seleziono il file, compaiono le icone di lavoro in alto a destra, e sceglierò l'icona dell'omino con il più, si, apre, eh, le, si aprono le due nuove finestre di condivisione, che come vedete sono una eh, più larga e una più più piccolina in quella più larga posso immediatamente aggiungere il nome di una persona con la quale io voglio magari condividere eh, un file ecco per esempio voglio condividere con questa persona eh, la cosa comoda è che io posso immediatamente inviare una notifica e in questo campo metterò il mio messaggio in questo modo mi risparmierò di scrivere una mail se voglio cambiare i permessi della persona che eh, riceverà questa condivisione, basta andare qua e cliccare sulla freccetta e cambiare da editor a commentatore o visualizzatore. Evidentemente, il visualizzatore solo vede, il commentatore può solo lasciare dei commenti. Eh, se sono contenta, clicco su invia. In questo caso voglio mostrarvi il resto, quindi annullo e ricompare la finestra di sotto. Quando io clicco in un punto qualsiasi di eh, questa finestrella, compare un'altra possibilità. E a dire il vero, compaiono due possibilità. Una, quella di eh, creare un link che poi andrò a condividere con una persona senza bisogno di mandare una notifica. E anche qua eh, solo le persone aggiunte potranno utilizzare questo link e se invece clicco su questa freccetta accanto con limitazioni come vedete posso cambiare la tipologia di permessi quindi se clicco su chiunque abbia un link compare l'icona del mondo e anche questo verde ci aiuta a capire che qui ci troviamo eh, di fronte a un link che potenzialmente potremmo non voler diffondere ma se veramente noi vogliamo rendere il nostro eh, file pubblico allora a questo punto clicchiamo su copia link e ci procuriamo questo link. Eh, non dimentichiamoci di eh, configurare i permessi. In questo momento chiunque riceve il link può semplicemente visualizzare eh, la nostra, il nostro file ma se noi vogliamo cambiare i permessi è sufficiente cliccare su questa freccetta e di nuovo possiamo rendere eh, i destinatari commentatori o addirittura editor del nostro, del nostro file, cosa che in genere non si fa se si rende un link pubblico.